Buonasera a tutti, benvenuti a Focus 3.0, il mistero della vita, LUX, Università della Conoscenza, per questa quinta lezione, questo quinto incontro sulla storia della tarologia. Io ringrazio tutti voi eh, per la eh, passione con la quale seguite questi incontri, ringrazio Anna Tamburini-Torre, per aver organizzato tutto questo e questa sera in particolare Enrico Ballantini per seguirmi dalla, dalla sua console e darmi l'assistenza necessaria. Eh, vi ricordo che eh, potete fare i vostri interventi o le vostre domande o le vostre riflessioni eh, sulla chat eh, ogni tanto vedo di, di dare un'occhiata e, e vi ricordo anche brevemente il percorso che ci ha portato fin qua. Noi eh, siamo, abbiamo cominciato questo, questo racconto della storia della tarologia fin da, da quando la storia ci consente di farlo, quindi fin dal Medioevo, e abbiamo eh, condotto mh, già quattro incontri eh, su questi personaggi, queste vicende, eh, sulla nascita più o meno leggendaria, più o meno documentata della tarologia, sui motivi che hanno portato eh, presumibilmente gli inventori dei tarocchi a fare quello che hanno fatto e adesso eh, siamo arrivati a questo punto alla storia moderna a quella che poi anche è anche la più conosciuta io ho preparato una serie di, di immagini che vedremo riprenderemo più o meno da Cour de Geblaine eh, dove ci eravamo fermati il mese scorso e eh, ritengo che con questo incontro e col prossimo eh, di giugno eh, potremo forse concludere eh, questo nostro eh, tragitto così storico, storiografico riflessivo a volte anche un po' filosofico, su, sui tarocchi, che vi hanno mostrato, eh, come avete già visto, un mondo piuttosto mh, complesso, piuttosto variegato. Cioè vi hanno fatto vedere un mondo dei tarocchi con una uh, struttura, una complessità che forse i profani non, non si aspettavano. Eh, suppongo, non vedo nessun tipo di... Eh, intervento per cui suppongo che sia tutto ok che mi stiate ascoltando e che riusciate a vedermi a sentirvi, eh, sentirmi per cui direi che a questo punto possiamo eh, sicuramente iniziare allora passo con la prima slide è appunto questo nostro personaggio che avevamo già introdotto la, la volta scorsa Riguardo appunto eh, de Geblain. Questo de Geblain, alla fine del Settecento, quindi in pieno illuminismo, eh, ebbe il gran merito di mh, iniziare lo studio dei tarocchi eh, non più da un punto di vista semplicemente ludico, come erano stati considerati fino a quel punto, fino a quel momento, ma da un punto di vista ermetico, esoterico, simbolico. Quindi, c'è proprio una, una rivalutazione de, del, del significato dei simboli e, e, e questo è stato sicuramente il suo più grande merito, è stato il primo, il primo studioso a farlo. Se vogliamo trovare una critica, un difetto al suo lavoro, fu quello di ignorare nel suo pur corposo testo tutta la tradizione filologica che precedeva i tarocchi conosciuti in francia come eh, che poi si chiameranno in seguito tarocchi di marsiglia quindi quei tarocchi che erano in realtà di parigi e che erano originati da, dai tarocchi del, del nord ovest dell'italia de, del, della fine del del 400 più o meno ehm, non sono stati diciamo valutati storicamente e filo logicamente da De Gebelin, che si è limitato alla, alla storia e all'importanza dei simboli soltanto dal Settecento diciamo in poi. Eh, ovviamente però rifacendosi a una tradizione antica che per Kurt De Gebelin era relativa al, all'antico Egitto. Eh, de Gebelin eh, parla di, eh, di una ipotizza che, che le carte siano arrivate in Italia sotto forma di naibi addirittura dalla Spagna eh, e comunque non ha dubbi sull'origine italiana del gioco però dice che questo, che questo gioco in realtà deriva da una tradizione egizia e si inventa anche una, una sorta di mh, interpretazione dei geroglifici egizi Nasce con De Gebelin la stagione d'oro dell'esoterismo dell francese, siamo in piena epoca egittomaniaca, eh, a tutti piace indagare sull'occulto, sul magico, sull'esoterico e quasi sempre si fa riferimento all'antico Egitto, infatti piacciono in quel periodo eh, tutti gli scritti, tutti gli obelischi, tutta l'architettura e egiziana. Pensate che sempre fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento in questa grande eh, ricerca di, di Egitto, in questo grande amore per l'antico Egitto ci sono anche le spedizioni di Napoleone, che è anche una spedizione militare ovviamente, ma le spedizioni scientifiche anche di, di Rosellini, di Champollion che poi portarono alla decifrazione della famosa stele di, di Rosetta. Quindi fra, fra i secoli XVIII e XIX la cartomanzia eh, insieme a tutto l'interesse per l'esoterismo e per l'occulto eh, esplode proprio, va di gran moda soprattutto a Parigi, soprattutto in Francia. Vi avevo già rammentato Mademoiselle Normand che, che era eh, marie -Anne Adelaide Lenormand che è vissuta proprio a cavallo fra i due secoli che diventò la cartomante e la confidente di Napoleone Bonaparte e dell'imperatrice Josephine. E fece anche un mazzo di, di carte divinatorie, eh, proprio fatto proprio da lei, che in seguito si chiamarono Sibille, forse qualcuno conoscerà le Sibille, sono carte divinatorie con delle strutture narrative, simboliche, iconografiche, che si rifanno in qualche modo a, a, ai tarocchi, ma non appartengono, non sono ricollegabili alla filogenesi specifica delle carte dei tarocchi, hanno altre, diciamo, altre rappresentazioni, anche figurative. lanne Normand pare che abbia iniziato a studiare proprio le carte e l'arte della cartomanzia da un certo ette e qui abbiamo un secondo personaggio, che vado a farvi vedere nelle slide ecco Eteia è questo è uno pseudonimo in realtà eh, il vero nome era jean baptiste alliette quindi eteya non è altro che l'anagramma anzi il cognome è letto al contrario e più o meno contemporaneo di Cour de Gebelin, però non era un intellettuale, non apparteneva all'elite colta, illuminista, massonica alla quale apparteneva de Gebelin e non era neanche ben introdotto nei salotti dell'epoca, però diventò un importante, conosciutissimo, famosissimo cartomante di grande successo. Un paio d'anni dopo al libro di al coltissimo libro di De Geblin, anche lui scrive un libro nel 1783 che è la, la manière de se recreer avec le jeu des cartes nommé tarot, quindi il modo di, di ricrearsi, di divertirsi con il gioco delle carte chiamate tarocchi. E nasce così la figura del mago, fra virgolette, cartomante, che è uno che, come Alliette, si atteggia, comincia ad atteggiarsi a conoscitore di questo ordine delle cose occulte, e conoscitore dell'autentico, vero, originale ordine delle carte e tutto quanto. Anche lui pubblica un mazzo nuovo, eh, afferma di aver avuto delle informazioni importanti da, da un piemontese, da un misterioso piemontese di cui non rivela il nome possiamo dire che Eteia è il primo cartomante della storia moderna conosciuto eh, cele, celeberrimo in tutta la Francia, in tutto il mondo non ebbe mai la stima di un personaggio che ora vediamo eh, invece nella prossima slide sarà anche lui un importante personaggio della storia dei tarocchi è il famoso Elifas Levi o Elifas Levi eccolo qua ecco Elifas Levi è il, era un, un prete che poi ovviamente eh, uscì dalla, dalla chiesa e anche questo è uno pseudonimo, eh, infatti, il nome, il nome che lui si era scelto era proprio Eliphaz Levi, rammentando con questo cognome inventato in qualche modo un cognome ebraico, eh, Eliphaz Levi Zahed. Il vero nome invece era Alphonse Louis Costin, era un seminarista, un ex seminarista, come vi ho detto aveva studiato la cabala cristiana di Guillaume Postel, era uno studioso di alchimia, di scienze occulte, anche lui piuttosto preparato, devo dire, eh, iniziato anche alla cabala ebraica da un filosofo matematico polacco che era F. e la, Se vogliamo trovare anche in Elifaz Lévy un merito... Dobbiamo dire che eh, è il primo che ufficialmente riconosce la eh, corrispondenza che esiste fra le 22 lettere dell'alfabeto ebraico e eh, i 22 arcani maggiori, cioè i trionfi, i, quelli che sono più conosciuti come, come tarocchi anche oggigiorno. È un, è un grosso passo, Sicuramente, è un passo importante, lui ne parla nel 1856, anche in questo caso il, eh, direi che, che da qui in poi comincia tutta una nuova letteratura, tutto un nuovo sistema, eh, forse la grande stagione francese eh, e non solo francese dello studio dei Tarocchi nasce proprio eh, con lui. E la, il collegamento dei, dei tarocchi con la cabala è un qualcosa che in seguito e ancora oggi ha avuto un grosso significato simbolico perché come vedete anche dalla figura c'è l'albero delle cosiddette sefirot eh, quindi questo numero 22 deriva da, da quei sentieri che collegano i dieci cerchietti dell'albero delle sefirot, quei 22 percorsi sarebbero appunto le 22 lettere, ovvero le 22 carte degli atu, delle briscole, de, dei trionfi, così come è anche scritto nel Sefer Yezirah. Eh, per la verità c'era stato un altro personaggio italiano che aveva mh, individuato, aveva adombrato questa questa ricerca, ve lo faccio vedere, eccolo, si tratta de, del conte Francesco Leopoldo Cicognara, anche lui molto documentato, molto colto, uno storico ferrarese, uno storico dell'arte che eh, già nel 1831 aveva cominciato a studiare i simboli dei tarocchi definendoli, virgolette, ben altro che frivola e inconcludente. Quindi la materia dei tarocchi per Cicognara non è né frivola né inconcludente come un qualunque gioco, ma qualcosa di più. Cioè, un, che cosa di più? Un libro allegorico, un libro di figure, un libro fatto di, di, di pagine mute, ma con delle figure particolari, e quindi effettivamente una sorta di alfabeto eh, occulto. È vero però che è, mh, è con Eli Levi che i tarocchi acquistano veramente un valore cosmico, mistico, di alfabeto cabalistico, e tutta l'impalcatura della, della filosofia occulta di questo eh, sedicente, forse anche reale, mago, eh, qualunque valore vogliamo dare a, a questa parola, eh, nasce proprio in questo modo. Il, il, il, il eh, mazzo dei tarocchi viene interpretato quindi come un libro sacro, chiaramente si sposta la, il luogo dell'origine si sposta il focus mentre prima con De Gebelin si faceva un riferimento specifico e preciso all'antico Egitto con Elifas Levi e con la Kabbala ci cioè si sposta decisamente nella, nella zona della, della, della Palestina eh, e, e quindi anche nell'ambito della biblico diciamo dell'antico testamento con tutto ciò che concerne il talmud eh, seferi e zira e gli altri testi che potevano avere un valore cabalistico esoterico e, è vero che in certi ambiti i tarocchi diventano cominciano a essere interpretati come eh, un'opera un dello spirito dell'ingegno umano fra le più preziose che eh, l'antichità ci ha, ci ha lasciato. Eh, naturalmente ci sono riferimenti anche a lavori precedenti, per esempio quello di Athanasius Kircher, che era un filosofo e anche un alchimista, e, e c'è eh, tutto. Un lavoro che viene fatto anche su altre fonti che non sono soltanto eh, strettamente quelle iconografiche dei tarocchi, si cominciano a fare raffronti, si cominciano a studiare le analogie anche con la mensa isiaca che si trova al, al Museo Egizio di Torino, eh, così come si fanno raffronti filosofici con la Cabala. Tutto questo vedrete: vedremo, che porterà anche ad altre, mh, ad altre conseguenze. Il, la, la conoscenza di, di Eliphas Lévy è, è indubbia e, e l'influenza che Eliphas Lévy ebbe su tutti gli altri esoteristi prima francesi e poi europei per quasi un secolo è, è stata enorme, si può parlare veramente di scuola francese con una vastissima eco che arriva fino ai nostri giorni. Eh, si diffuse però ecco, un convincimento che dal mio punto di vista con, la, con gli occhi diciamo, ovviamente, dei posteri e dei contemporanei in questo caso è abbastanza fallace, cioè che la cabala sia veramente ah, la principale radice eh, di formazione filosofica delle, dei tarocchi rinascimentali. Eh, io mh, mi sembra, su questo ne abbiamo già parlato anche nelle scorse Lezioni, però vorrei essere chiaro anche oggi: nonostante la Cabala eh, fosse un argomento sicuramente noto agli autori dei tarocchi dei, dei trionfi, via rinascimentali, in, gli apporti cul culturali che hanno dato luogo, che hanno fatto crescere e sorgere eh, nell'Italia centro-settentrionale, alla fine del, del Medioevo, i tarocchi sono stati più d'uno sono stati diversi quindi possiamo pensare eh, mi sembra più logico e lecito pensare a un congresso a un convegno di, di, di, di tante eh, a un concorso scusate volevo dire a un concorso di tante eh, radici piuttosto che a un'unica sola radice cabalistica anche perché se di cabala dobbiamo parlare riguardo la nascita dei tarocchi probabilmente si tratta di cabala cristiana, ma c'è l'alchimia, ci sono le filosofie alessandrine, c'è tutto l'ermetismo, c'è la, la magia naturale, ci sono eh, gli studi di Cardano, ci sono eh, successivamente tutti i lavori delle varie accademie eh, neoplatoniche che sorgevano in quel periodo in tutta Italia. Durante la formazione e la strutturazione dei tarocchi la cabala ebraica è solo uno dei tanti eh, rami di, di, questo, di questo albero dei de, de tarocchi appunto eh, un altro personaggio ecco vi faccio vedere ancora una figura ecco questo è paul christian Vedete la figura di Paul Christian, anche questo è uno pseudonimo, in quel periodo andava, andavano di moda gli, gli pseudonimi, il vero nome era Jean-Baptiste Pitois, eh, un, un seguace diciamo così, della, della scuola francese di, di De Geblain e di Lévy, che eh, ebbe il merito di usare per la prima volta il termine arcani, voi sapete che oggi si parla di arcani maggiori e di arcani minori, ma questo comincia più o meno alla metà dell'Ottocento, grazie proprio a Paul Christian, che chiamò eh, quelli che una volta si chiamavano naibi, cioè le carte dei quattro semi, li chiamò arcani minori, e i trionfi, fino a quel momento si chiamavano trionfi, eh, le ville aveva chiamati chiavi maggiori, ma Paul Christian li chiama arcani maggiori, che sono le briscole, gli atu. E Paul Christian era convinto della concretezza reale, della, della vera eh, diciamo, realtà eh, della magia. Era convinto che di lì a poco tutto quello che veniva considerato magico e particolarmente oscuro e occulto sarebbe stato divulgato, e che eh, così come si stavano, eh, si stavano definendo tante cose de, de, del futuro in quel periodo no? si sapeva che mh, con la macchina a vapore si stavano creando tante macchine si stavano sviluppando tante cose la rivoluzione industriale era ormai in pieno sviluppo si pensava proprio a fluidi elettrici a qualcosa di eh, di concreto che gli strumenti umani prima o poi avrebbero misurato e, e portato alla luce, che avrebbero spiegato eh, tutto l'aspetto la, la, occulto, magico, cartomantico che stava intorno al mondo dei tarocchi. Eh, si inventò una, una serie di gallerie sotterranee ma chissà se ci sono veramente, davvero non, non ne abbiamo ancora certezza, lui comunque si immaginò che ci fossero delle gallerie sotterranee che andavano dalla Sfinge alla grande piramide di, di Giza e in queste gallerie, secondo lui, ci sarebbero dipinti i 22 arcani maggiori sulle, sulle pareti. E quindi eh, chiamava anche lame queste carte, perché sarebbero stati fogli mobili, eh, tutti dorati, che un mago dell'antico Egitto avrebbe inciso in modo segreto e iniziatico. e Questo mago dell'antico Egitto era, secondo la concezione di Paul Christian, Hermes, cioè Ermete, l'Ermete trismegisto, tre volte grande, detto anche in Egitto, detto anche tot, cioè Mercurio. In sostanza l'ermetismo... Eh, anche se eh, non, non ne veniva riconosciuto diciamo, la, la genesi dei tarocchi da un punto di vista ermetico neoplatonico e neopitagorico eh, tardo medievale veniva riconosciuto come origine di questa scienza segreta di questa, di questa diciamo, cartomanzia e del significato delle, delle lame che lui stesso poi fece dipingere a, a René Falcogné eh, come diciamo come mazzo ulteriore nasce anche in questo periodo la, la nuova moda di fare nuovi mazzi ne aveva fatto uno eh, il Eteia, eh, eh, ne farà un altro Falcogné e così via e poi pian piano vedrete che si arriverà alla, alla grande diffusione di migliaia e migliaia di mazzi diversi così come, come sta succedendo adesso come, e come sono eh, comuni i mazzi moderni di qualunque tipo e genere. L'altro personaggio di cui vi voglio parlare brevemente è quest'altro importantissimo, ma non conosciutissimo, eh, singolarissimo personaggio dell'occultismo francese, della fine del XIX secolo, eh, Marie-Victor Stanisla de Guaita. De Guaita con questo nome strano aveva un'origine nobiliare italiana, era un, uh, un grande ermetista, a Parigi aveva fondato un ordine cabalistico che si chiamava l'ordine della Rosa Croce, quindi voi avete sentito parlare sicuramente dei dei Rosa Croce, in questo caso si trattava di una vera e propria scuola eh, esoterica, iniziatica, eh, alla quale parteciparono vari personaggi importanti, Joseph Peladin e poi due personaggi di cui parleremo, eh, che sono importanti nella storia dei tarocchi, che sono Papius e eh, Oswald Wirth. Eh, erano spesso affiliati alle logge massoniche dell'epoca, erano personaggi che avevano questo fascino dell'occulto, in particolare eh, De Guaita veniva chiamato il Marchese Tenebroso, eh, ci sono tante leggende, c'erano tante leggende anche all'epoca che parlavano di lui i giornali parlavano moltissimo di questo personaggio misterioso che fra l'altro morì anche piuttosto giovane intorno a 36 anni eh, in modo anche abbastanza diciamo misterioso anche la sua morte fu eh, c'erano di mezzo i duelli all'alba i, i malefici presunti fra maghi e rivali e, e una serie di Complotti più o meno raccontati dalla, dalle leggende dell'epoca eh, e che in qualche modo hanno riguardato anche la morte prematura di questo personaggio, che comunque eh, è uno scrittore, un autore importante, se non altro perché da lui eh, direttamente eh, arriva l'insegnamento futuro, arriverà l'insegnamento futuro di Oswald Wirth che è l'autore, come vedremo, di, di uno dei testi più importanti del, del XX secolo. Ma andiamo per ordine. Abbiamo detto che eh, uno dei, delle, dei personaggi che partecipa agli incontri di questo ordine, eh, Rosa Cruciano di De Guaita, è eh, Papius, Nome d'arte, anche questo di Gerard Ancos. Eh, Papus era un medico che eh, nel 1889 cominciò a scrivere libri importanti e molto diffusi eh, sui tarocchi. Eh, opere ricche di simbolismo, ricche di concetti esoterici, ancora una volta, eh, di numerologia, di eh, con, condita da, da alchimia, concetti martinisti, gnoseologici, eh, cabalistici al solito, riprendendo tantissimo delle, delle versioni di Cour de Gébelin, riprendendo eh, gli insegnamenti di Levi, Papius si crea tutta una sua eh, struttura e comincia a girare l'Europa, viene invitato anche presso le corti eh, europee, e anche lui crea, fa disegnare un mazzo di tarocchi particolare con delle illustrazioni eh, del tarocco divinatorio con tutta la spiegazione di tutte e 78 le carte eh, nel senso proprio cartomantico. Eh, secondo Papius le, gli arcani maggiori si dividono in tre gruppi di sette e questo settenario ritornerà a lungo perché effettivamente la numerologia dei tarocchi riporta una costante che è quella proprio del settenario. Se ne era accorto già De Gebelin e ancora oggi il settenario è, è interessantissimo per stabilire eh, determinate questioni simbologiche, iniziatiche e esoteriche. Eh, in particolare, Papius parla del, di questi tre gruppi di carte, di sette carte ciascuno negli arcani maggiori, che riguardano la teogonia, l'androgonia e la cosmogonia. In pratica trova una formula eh, religiosa, pseudo-religiosa, eh, per ricondurre la... La, la divinità, diciamo, Dio, l'umanità intera e tutto il cosmo, ricondurli a ricreare una, una sorta di, eh, di unità, ecco, di unità primordiale e per ridare e dare nuovamente, insomma, la, la dimensione sacra a questo, a questo gioco. E il, eh, nei suoi libri fa molti diagrammi, fa degli schemi. Eh, utilizza antichi alfabeti utilizza numeri fa delle somme fa delle, trova delle corrispondenze delle argomentazioni interessanti che poi però non sono tutto frutto del suo lavoro della sua riflessione se non di un, um, diciamo un, un aver ripreso le teorie che erano già state di Aliphas Levi e di Paul Christian la, la cosa singolare è che e papius vi avevo detto viene invitato in varie parti d'europa eh, arriva anche passa la manica va in inghilterra arriva a londra e, e anche lì trova seguaci e porta avanti tutta la sua eh, filosofia sui tarocchi arriva fino a san pietroburgo alla corte dell'ultimo zar nicola II e nicola secondo aveva una serie di problematiche, non solo di tipo politico, erano tante, ma anche di tipo dinastico, perché eh, aveva quattro figlie femmine, quattro granduchesse, un solo figlio maschio, il più piccolo, che era lo Zarievich, destinato al trono, purtroppo affetto da emofilia. Questo erede al trono aveva una grossa difficoltà Uh, vi potete immaginare con l'emofilia a quell'epoca eh, comunque una malattia genetica per la quale ne, nemmeno oggi abbiamo vere e proprie cure eh, soffriva moltissimo per, questa, per questi problemi e eh, questo era stato uno dei motivi per cui alla corte di San Pietroburgo aveva un forte ascendente sia sulla Zarina che sul monarca eh, Nicola II un personaggio molto ambiguo anche lui mistico che era Rasputin eh, l'arrivo di Papius um, intorno al 1905 mi sembra almeno in un paio di occasioni, mise in competizione questi due maghi eh, facendo però vedere come l'aspetto la, magico entrasse effettivamente concretamente anche nella determinazione di vicende politiche che poi avevano Conseguenze eh, sulla, sulla politica di tutta l'Europa. Un altro personaggio interessante è questo Giuliano Kremmers. Giuliano Kremmers, contrariamente a quello che sembra dal nome, era italiano, era napoletano se non sbaglio, si chiamava Ciro Formisano, aveva studiato con Papius e, e scrisse anche di tarocchi insieme a tutta una serie di eh, altre eh, informazioni interessantissime e corposissime eh, sulla, sulla filosofia ermetica, eh, affermando che i tarocchi eh, sono delle figure filosofiche che servono proprio ad aprire eh, una nuova dimensione aprire un nuovo mondo a dare la possibilità all'uomo di eh, aprirsi proprio a, alla dimensione ermetica della realtà eh, questo è un concetto molto moderno che eh, viene portato avanti ancora oggi dalla maggior parte dei dei tarologi anche attuali andiamo avanti nel frattempo vi chiedo se avete delle eh, cose da dire eh, non vedo niente scritto in chat suppongo che mi stiate seguendo comunque se avete delle le domande fate pure in qualunque momento. Il personaggio successivo del quale vi parlo è Oswald Wirt, qui lo vedete accanto a uno dei tarocchi disegnati da lui, che era appunto un ex allievo di, di De Guaita. Oswald Wirt era un ipnotista, era quello che all'epoca si chiamava eh, faceva del mesmerismo del magnetismo praticamente eh, oggi lo potremmo tradurre lo chiameremo probabilmente pranoterapeuta o qualcosa del genere eh, riusciva a produrre delle, delle guarigioni anche imponendo le mani eh, facendo delle, dei trattamenti di questo genere eh, aveva conosciuto Stanisla de Guaita, gli fu molto grato anche nella prefazione a, al suo libro, che è uno dei, dei libri più, più importanti ancora oggi, pubblicato nel 1927, ora ha quasi un secolo, però è stato un libro molto completo, direi anche piuttosto ben fatto e molto onesto intellettualmente ridando un po agli archetipi dei tarocchi eh, quella che era la, la loro reale dimensione sfrondando un po di quello che i predecessori avevano inventato e ri, recuperando invece quello che avevano giustamente intuito dal punto di vista simbolico eh, una serie di, di, di studi di simbologia apportato a questo libro di oswald Wirth. E un'altra grandissima serie di studi simbolici ne sono, ne sono nati. Eh, è una, direi che è finalmente una visione reale dei, dei, dei simboli dei tarocchi che, che va oltre a tutto quello che è di fantasioso e di occulto. Perché nell'Ottocento piaceva molto atteggiarsi a essere maghi, maghi occulti, si diceva e non si diceva, si, eh, si facevano anche delle affermazioni sibilline. Virt eh, è, è molto distante da questo, da questo culto fumoso e anche da tutto quello che è ciarlataneria occultistica e quindi richiede eh, richiede di abbandonare eh, questa, questa visione superstiziosa ecco, della, dei tarocchi per arrivare invece a uno studio moderno, ripeto, onesto intellettualmente, eh, dei, dei simboli, e studiare veramente i, sim, i, i simboli da un punto di vista illuminato. Quindi è, è, è un lavoro, quello di Wirt, moderno, e anche molto ragionevole, ben fatto, eh, ci sono dei riferimenti astrologici, ci sono dei riferimenti ermetici a tutti i simboli. Eh, lui scrive anche simboli di, scrive anche sui simboli astrologici, appunto, e, e toglie di mezzo questo alone di mistero e di superstizione eh, relativo a, a un occultismo che effettivamente apparteneva ormai al secolo precedente. Anche per Virte gli arcani maggiori sono un trattato senza scrittura, soltanto un libro muto diciamo, di, di, di alta filosofia esposto per, per immagini. Ehm, nasce così la, la logica del tarocco come macchina filosofica. E questo eh, rende poi l'operatore dei tarocchi, il, il fruitore, o se volete dire così, anche semplicemente l'uomo che si pone di fronte ai tarocchi e li osserva, lo pone, eh, gli, gli dà diciamo, una grande libertà di azione, gli toglie qualunque tipo di do, do, dogma eh, e qualunque tipo di eh, freno e gli concede eh, quello sviluppo creativo che, che è veramente il modo moderno di rappresentare e di utilizzare eh, questo, questo mazzo di carte. Successivamente passiamo alla scuola britannica, chiamiamola così, perché eh, sia con Levi che con Papius, i tarocchi vengono conosciuti anche oltre Manica e oltre Manica, alla fine dell'Ottocento, ci sono degli esoteristi che eh, amano questo tipo di mondo. Eh, Balwer Litton, per esempio, che era stato un discepolo di, di Elifas Levi, e poi ancora il. Ehm, il successivo questo che vedete ora che in realtà è Matters, Matters perché c'è tutto una, una scuola britannica che nasce dagli studi di eh, Kenneth Robert Henderson McKenzie che aveva incontrato El Eliphas Levy e il eh, questo questi personaggi avevano fondato varie società paramassoniche, la società, la società Rosicruciana in Anglia e poi insieme ad altri avevano fondato il gruppo che eh, nato dopo la morte di Mackenzie a Londra si chiamò, è molto famoso, l'ordine ermetico dell'alba dorata, la Golden Dawn. E, I fondatori, della Golden Dawn furono Woodman, eh, Westcott e appunto il, eh, questo che vedete che è il Mackenzie, eh, scusate, il Matters volevo dire. Eh, aveva anche lui al solito un paio di nomi, eh? si chiamava Samuel Liddell Matters, però si faceva chiamare McGregor mh, Matters. E scrittore eh, interessante scrittore anche lui eh, ma più che altro è interessante eh, il gruppo di intellettuali che a Londra fra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento cominciano a gravitare intorno a questo mondo eh, così particolare eh, pensate che eh, fra i vari personaggi, ne vedete uno qui accanto, che è la moglie, la moglie di Mathers che era la sorella di eh, Berson. e eh, fra i vari eh, tipi che eh, frequentavano il, il gruppo della Golden Dawn, oltre alla Berson, che era la, filosofa, la, la, so la sorella del filosofo, C'erano anche vari altri personaggi come scrittori e scrittrici famosi, c'erano la Dion Fortune, c'erano Gustav Meirink che, che di lì a poco avrebbe scritto Il Golem, eh, fra l'altro se avete modo di leggere o rileggere Il Golem vi accorgerete che parla tantissimo delle immagini dei tarocchi in questo romanzo. Eh, affiliati pare che ci fosse fra gli affiliati anche bram Stoker, che era l'autore del, del famoso romanzo su dracula pamela colma smith che troveremo più avanti una pittrice Alistair crowley che è un altro che si occupò di tarocchi e di magia eh, in un modo straordinario eh, arthur edward waite che è l'autore Uh, del soggetto, dei tarocchi più, più diffusi al mondo, i, i tarocchi appunto di, di Waite. E poi lo scrittore eh, Herbert G. Wells, quello della guerra dei mondi, Aldous Huxley e vari premi Nobel come eh, William Butler Yeats e Thomas Stearns Eliot c'era Yates che aveva conosciuto Matters e si era convinto che i simboli, eh, i simboli dei tarocchi potevano evocare addirittura la, la memoria ancestrale eh, collettiva dell'umanità e che poteva sviluppare la telepatia, eh, era convinto di questo e così Thomas Stern-Heliot aveva utilizzato la simbologia dei tarocchi anche per i suoi studi, sulle leggende arturiane, sulla ricerca del Graal eh, e così via. Tutto questo, capite bene, che è un movimento che eh, culturalmente diventa interessante. Vediamo se ho altre immagini da farvi vedere. Beh, sicuramente abbiamo modo di affrontare almeno... Il rapporto di questo personaggio con i tarocchi, questo è un personaggio assolutamente straordinario, eh, Alistair Crowley, che è un, uh, un, un mago veramente <ride> di, di, di fatto, forse più che di nome, personaggio ambiguissimo e particolare, che eh, diventa essenziale nella storia non solo dei tarocchi, Crowley ehm, era un... Eh, anche lui aveva un sacco di nomi, era un esoterista famosissimo che fece discutere, fece parlare moltissimo di sé sia in Europa che negli Stati Uniti. Lui aveva soggiornato in Oriente, era stato anni in India. Uh, aveva vissuto da, da, da sadhu come un guru aveva appreso i rudimenti più profondi dello yoga era stato iniziato alle pratiche del tantra yoga aveva anche un talento straordinario per suscitare scandalo uh, anche intenzionalmente lui aveva tutto un, uno stile particolare aveva una particolare magia teneva a farsi molta pubblicità e fu lui poi a diffondere anche tante di quelle nozioni sulla Golden Dawn che altrimenti sarebbero state segrete, lui non, noi non avremmo saputo probabilmente molti dei particolari di questa, um, di questa setta che usava i tarocchi all'interno anche per Sviluppare i poteri, chiamiamoli così, fra virgolette, dei propri affiliati, se a un certo punto Alistair Crowley non avesse eh, pubblicato e diffuso quelli che erano dei, dei segreti. Eh, ci sono altre immagini di lui, ecco per esempio questo è un Alistair Crowley quando agli inizi del secolo viveva in India, probabilmente immerso nelle acque del Gange sulle montagne. Guardate che sguardo assolutamente ambiguo e fascinoso. Questa è un'altra immagine di Alistair Crowley eh, qualche anno dopo. E questa è ancora Crowley nei, nei suoi paramenti, delle varie sette che fondava, dalle quali usciva e poi rientrava nelle varie parti d'Europa dove, dove andava a vivere. Eh, vedete anche che tipo di, mh, a parte lo sguardo magnetico, che tipo di, di paramenti piuttosto impressionanti eh, lui si, si volle eh, mettere. Qui lo vedete accanto a questa signora che è la pittrice di questo mazzo bellissimo, straordinario, che è il mazzo che ha reso celebre la... Alistair Crowley nell'ambito dei, dei tarocchi, appunto. Eh? Lui era, a parte che aveva una, una particolare, ehm, un particolare modo, come vi ho detto, di farsi pubblicità nel mondo dell'occulto, no? che era un modo negativo, lui amava che i giornali lo chiamassero il re della depravazione, si faceva chiamare la bestia oppure l'uomo più malvagio del mondo. E al di là di tutto questo, che è, direi: col senno di poi lo definirei folklore, sicuramente eh, il suo, eh, la sua conoscenza dei tarocchi era molto molto profonda. Eh, lui entrava e usciva dai gruppi esoterici inglesi francesi tedeschi eh, poi venne anche in italia ma aveva sempre questo atteggiamento così ego egocentrico che entrava sempre in contrasto con eh, gli altri adepti delle volte entrava in contrasto anche con le autorità quando eh, era in italia aveva fondato una sorta di setta in sicilia a Cefalù aveva fatto una, una specie di scuola che si chiamava Abbazia di Telema e, e fece talmente scandalo che alla fine si fece espellere da, dal governo e mandar via con, con foglio di, di, di via proprio da um, ebbe un ordine di espulsione dall'Italia nel 1923 il suo il suo motto era fa ciò che vuoi e questo sarà tutto. Fa ciò che vuoi sarà tutta la legge. E l'amore è la legge. E quindi diciamo che anche se tutto sommato se andassimo a leggere i suoi scritti troveremmo un insegnamento eh, esoterico notevole, certamente da un punto di vista profano si atteggiava in un modo da, da essere esibizionista e, e, e addirittura molto molto eh, contento di essere considerato malvagio o negativo o un mago nero, cosa che forse non era. È vero che molte delle, delle donne con le quali ebbe a che fare, perché giocava molto anche su questa energia femminile, eh, ebbero problemi anche, anche di natura psicologica o psichiatrica o mentale perché la vicinanza con un personaggio di questo genere eh, certamente eh, non, non, era, non era facile ecco, il, eh, la, la donna che vedete qui nell'immagine è Lady Frida Harris che era una, una pittrice che eh, dopo numerosissimi tentativi riuscì a, a dipingere 78 grandi quadri, eh, uno per ciascuna delle, delle carte, anzi in qualche caso un paio di esemplari se non tre per, per, una sola, uh, per un solo arcano, beh insomma un'ottantina di quadri vi potete immaginare, eh, ogni volta doveva contentare il, lo sceneggiatore che era appunto Alistair Crowley e che era incontentabile perché voleva una serie di simbologie particolari. Eh, la, questo, questo mazzo di, di Lady Frida Harris e di Crowley è indubbiamente uno dei mazzi più complicati, complessi dal punto di vista simbolico e contemporaneamente anche eh, dal punto di vista mh, misteriosofico eh, interessanti ecco perché riuniva simboli di varie tradizioni eh, metteva la, la, la visione dell'autore dell che era coltissima profondissima e certamente eh, la, il lavoro richiese una pazienza enorme perché Crowley era un tipo eh, chiamiamolo bizzarro ecco se gli vogliamo <ride> fare un complimento ci vollero cinque anni a Lady Frida Harris per eh, disegnare, per pitturare tutti questi, questi tarocchi. A alla fine lei stessa disse che i tarocchi erano un libro di immagini di Dio e, e erano simili al gioco divino degli scacchi dove i trionfi si muovono sopra la scacchiera dei quattro elementi. Infatti eh, nella filosofia di Crowley c'è una, una grande rilevanza nell'associazione fra tarocchi, alchimia, cabala magia cerimoniale e, e filosofia sulle origini dei tarocchi eh, a Crowley rimane abbastanza neutro diciamo che non gli sembra un argomento eh, rilevante invece è molto rilevante per lui la corrispondenza con le lettere ebraiche anche lì cerca di fare delle correzioni rimette a posto l'ordine dei tarocchi perché eh, gli adepti della Golden Dawn avevano eh, spostato l'ordine, avevano invertito l'ordine tradizionale dell'arcano della giustizia e dell'arcano del, della forza. La forza che dovrebbe essere al numero 11 e la giustizia che dovrebbe essere al numero 8 nei mazzi, eh, della Golden Dawn e anche nel mazzo Rider Waite eh, sono eh, invertiti quindi Crowley considera le carte alla stregua di eh, entità eh, tipo degli esseri viventi che possono interagire fra di loro possono interagire con le persone possono essere integrate nel contesto della dimensione e naturale e certamente eh, essere in qualche modo utilizzate dall'operatore magico molte cose della filosofia di crowley e, e dell'utilizzo rituale dei tarocchi eh, lo conosciamo grazie al suo segretario personale israel regardi che ha scritto mh, vari volumi sul pensiero di questo gruppo della Golden Dawn e, sul, e in particolare sulla la teurgia, la, la magia cerimoniale che, che veniva utilizzato da, da Alistair Crowley e, e dai suoi seguaci nelle sue eh, particolari eh, esternazioni, insomma, come abbiamo visto. Direi che abbiamo concluso, non vedo i vostri interventi, e direi che ci possiamo fermare qua, abbiamo, mh, con, con Crowley abbiamo un po' chiuso anche l'aspetto la, strettamente britannico, a parte Wait, che poi dovremo analizzare e parlare un po' meglio di Waite, dopodiché la prossima volta che è il 15 di giugno, martedì 15 giugno eh, vedremo di concludere con i tarocchi diciamo come sono stati interpretati nella metà del Novecento soprattutto alla fine del secolo scorso e anche in questo inizio di millennio eh, e nella contemporaneità quindi finirà con, con l'incontro di giugno questo percorso tarologico che io ritengo estremamente complesso estremamente affascinante e del quale ovviamente non, non posso che darvi in queste occasioni un filo di lettura un filologico di lettura eh, anche se non, non pretendo di essere esaustivo insomma vi ho parlato di tanti nomi ma altrettanti e, e tanti altri non, non li posso rammentare tutti Insomma, le persone che si sono occupate dei tarocchi in epoca moderna eh, note sono numerosissime, numerosissime e anche nel mondo contemporaneo vedrete che ci sono delle, delle belle sorprese delle belle novità in ambito soprattutto della eh, creatività e di come i tarocchi hanno eh, dato modo al, a chi li ha utilizzati nel modo giusto di eh, sviluppare non voglio dire chissà quali poteri ma certamente una forma di creatività certamente vedere la realtà il mondo che ci circonda e noi stessi eh, sotto un punto di vista un po diverso non a caso eh, il mio libro più, più importante sui tarocchi si chiama Tarocchi gli specchi dell'infinito perché appunto gli specchi possono essere eh, i tarocchi stessi cioè i tarocchi possono essere utilizzati come specchi in quanto ci mettono di fronte davvero a noi stessi è un modo per conoscere noi stessi e in questo vengono incontro a quel famoso motto eh, socratico eh, che si trovava anche all'ingresso del santuario di Delfi, cioè il famoso conosci te stesso. Bene, io per questa sera ho terminato, vi ringrazio ancora della vostra grande attenzione, del vostro, del vostro affetto, che ricambio, e vi ricordo che eh, potete restare in contatto con me sulla pagina Facebook, è una pagina ufficiale, con il mio nome Giovanni Pelosini oppure anche con il mio sito www.giovannipelosini.com scrivetemi pure anche in privato rispondo sempre a tutti se avete dei quesiti. adesso vado a vedere sulla, sulla pagina Facebook di Focus 3.0 se ci sono domande lì e eventualmente utilizzo i prossimi minuti per darvi eh, rapidamente a caldo una risposta Grazie ancora, vi, vi lascio, buonanotte, ci vediamo mh, martedì 15 giugno alla stessa ora. Grazie ancora.